ciao a tutti oggi prepareremo la pasta con macco di fave fresche il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa gli ingredienti sono fave fresche sgusciate cipolla pomodorini tagliate a pezzetti olio evo sale pepe pasta corta mista e acqua che dovrà essere tiepida diamo il via alla ricetta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 Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i pomodorini. Le fave. Ed azioniamo il bimbi. Per 3 minuti. 100 gradi. Antiorario velocità soft. Aggiungere l'acqua, il sale e il pepe e cuocere per 15 minuti. 100 gradi, anti-orario, velocità, soft. Aggiungere la pasta. E cuocere per il tempo indicato sulla confezione, che nel nostro caso sono 9 minuti. 100 gradi. Antiorario, velocità soft. La pasta è cotta, impiattare, lasciare riposare 5 minuti e servire. Pasta con macco di fave fresche. Grazie e alla prossima ricetta!